Ciao ragazze, oggi vediamo insieme come fare il cuscino nuvola utilizzando queste squadre per le linee curve andiamo a riportare sul pile direttamente il disegno di una bella nuvola questo perché tanto comunque è una forma facile non serve fare il cartamodello potete farlo della grandezza che volete e potete utilizzare del pile bianco come ho fatto io in questo caso o eh, del panno lenci io in questo caso ho utilizzato una vecchia coperta di Ikea, quindi con la penna blu andiamo a tracciare il disegno della nuvoletta. Una volta tracciato il disegno andiamo a unire i due pezzi di pile con gli spilli in modo che quando andiamo a cucire la stoffa rimanga ferma e non si muova sotto l'ago. Ricordatevi quando andiamo a cucire di lasciare un'apertura libera, questa è appunto la mia nuvola. E... Andiamo adesso a portare il lavoro sotto la macchina, a ritagliarlo e a cucirlo, ricordandovi di lasciare un'apertura per poter poi imbottire. Non andrà girata la nuvola, cuciamo direttamente sul bordo e andiamo a tagliare un po' come si fa per il pannolenci, in questa maniera. Lasciamo l'apertura per poter imbottire Prima di iniziare a imbottire disegniamo gli occhi sempre con la penna tracciando un segno leggero oppure usando quelle penne che svaniscono con l'aria o con l'acqua e andiamo proprio a disegnare due occhiettini chiusi tentate di centrare il disegno e di fare gli occhi più o meno grandi uguali ecco fatto come vedete non si vede tantissimo perché ho tentato di stare leggera eh, questi sono gli occhietti che poi andremo a ricamare adesso prima di imbottire stiriamo la stoffa e poi appunto procediamo a imbottire ben bene la nostra nuvola vi occorrerà un bel po' di imbottitura ve lo dico subito e andate a premere bene in fondo eh, in ogni curva eh, l'imbottitura, più imbottitura che potete abbiate cura di riempire bene ogni insenatura proprio per dare quell'effetto bombato tipico della nuvola e per renderla più soffice come vi dicevo vi occorrerà parecchia imbottitura quindi potrete usare tranquillamente un vecchio cuscino oppure un cuscino insomma, che potete comprare anche al mercato io uso quelli di Ikea di solito finito di imbottire andiamo a chiudere utilizzando sempre la macchina da cucire perché non servono i punti nascosti dal momento che non siamo andati a girare il nostro lavoro queste veramente sono 5 minuti creativi perché è davvero un lavoro veloce e abbastanza semplice quindi andiamo a chiudere la nostra nuvoletta ecco fatto e andiamo a rifinire il nostro lavoro andando a tagliare il contorno come per tutte le linee curve, ricordatevi di spingervi bene in fondo con la, la forbice, di lasciare il margine di cucitura. Una volta ritagliata andiamo a ricamare gli occhietti, come ho fatto qua, ne ho già fatto uno, andiamo a ricamare anche l'altro occhietto. Finito di ricamare gli occhietti, andiamo a colorare le guancette. Se la utilizzate come cuscino, usate dei colori per la stoffa, in modo che rimangano fissi, di quelli che si possono stirare. Io ho usato del semplice fard, per il semplice fatto che questa nuvola l'ho utilizzata in fiera, e quindi a me non serviva eh, che potesse essere insomma, lavabile. Quindi io ho utilizzato del fard per dare la sfumatura, voi potete usare anche dei colori acrilici stando molto leggero e diluendoli in modo da appunto lavandoli non vada via il colore. Ecco fatto, la nostra nuvoletta è praticamente finita. Spero che questi 5 minuti creativi vi siano piaciuti, vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!